Mi chiamo Roland, ho 47 anni e vengo da Bolzano. Già da tanti, tanti tempi ho problemi con l'erezione. Così. Ora, questo problema, già da tanti anni, anche già quando ero giovane, e poi magari, se potevo andare con una donna o una ragazza, no? avevo già quel problema in testa e cercavo sempre una scusa. Arrivo fino a un punto, però, fino a fine per far sesso rinunciavo sempre, no? perché avevo troppa paura. Ho fatto tutte le visite da un urologo, ho provato con Viagra, Xialis, Punture, così anche i test erano tutti a posto. No? Non mancava niente finché l'urologo non sapeva più cosa fare, ha detto che l'unica cosa che sarebbe da fare è un impianto con la protesi. Adesso sono qua e spero e sono molto felice di fare quell'intervento. Non tirare così così. Come in Esattamente questo, mi dai quando non hai fatto l'opera? Se lo faccio vedere, eh, fammi vedere. Andiamo a mettere prima la parte personale e poi la parte distale, e sgonfiamo se tu guardi qua dentro non c'è un sanguinamento, zero, zero di 0 Adesso riprendo la pompa e me la tiro giù. Neanche tu mi sento il paziente, guarda. <sessurra> <fessurra> Mi sento in perfetta forma, come se non avrei avuto neanche un intervento. Tutta la notte neanche avuto dolori o fastidi, come se sarei, per dire, mi sento come se sarei qua in ferie.